Oggi vi presentiamo ACQUA, aree cittadine riqualificabili con Umane Alleanze. In estrema sintesi, il primo progetto di marketing territoriale e turismo esperienziale su Napoli Est. Che cos'è il marketing territoriale? Semplice. Crediamo che Barra, San Giovanni e Ponticelli possano vivere una nuova stagione lavorando sul brand Napoli Est. In che modo? Con le Umane Alleanze, appunto. Acqua vuol diventare un aggregatore di esperienze imprenditoriali, monumenti umani e itinerari sul territorio che sappiano creare valore, un valore che resta. E come faremo? Con percorsi condivisi, momenti formativi per giovani NIT, iniziative nei quartieri. Lo faremo in partnership con altre esperienze che condividono le nostre finalità, ma soprattutto lo faremo con competenza e passione. Acqua Est, Napoli.